Presidente, allora questa maggioranza ha già inserito all'interno del contratto di servizio le AMA di municipio, per cui già sta portando avanti questo tipo di attività. Peraltro nella delibera che abbiamo appena approvato sui centri di raccolta, eh, sì, ovviamente laddove c'è lo spazio in quelle aree si farà anche l'AMA di municipio. Saranno sicuramente, eh, su 17 che ne abbiamo deliberate, ehm, Qualcuna, non tutte e 17 ovviamente, dove sarà possibile ehm, collocare l'ama di municipio. Pertanto su questo... La, noi stiamo già lavorando, detto francamente eh, per votare questo eh, ordine del giorno in realtà è stato usato un termine non corretto perché dice coinvolgendo i municipi nella gestione dei rifiuti no? sul controllo della gestione dei rifiuti eh, perché la gestione deve essere comunque centralizzata da punto di ama e invece con l'ama di municipio ci deve essere il rapporto con la cittadinanza per cui i cittadini si devono rivolgere nel sito eh, municipale, eh, ci deve essere il controllo del, del municipio, del Presidente, della Giunta, del Consiglio rispetto alle attività che AMA svolge su quel municipio, ma deve essere del controllo, non della gestione, perché se no avremmo 15 società diverse. Eh, per questo motivo non, eh, su questo ordine del giorno la maggioranza si asterrà. Grazie.